Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella, mi trovo qui con Ritta eh, che vuole lasciarci la sua testimonianza sul seminario di... Mm... Riequilibrio energetico che è, stato, è durato due giorni sabato e domenica e seminari di connessione al sé superiore che stiamo vivendo ancora oggi perché oggi è l'ultimo giorno. Vorrei premettere che Rita eh, sono anni che la conosco, eh, abbiamo lavorato insieme anche in precedenza, prima del Covid, e adesso ha scelto di ritornare per ripassare, per riconnettersi di nuovo con le nuove frequenze di luce e per perché aveva bisogno di ricevere um, qualcosa in più, qualcosa che l'aiutasse a riallinearsi di nuovo a questo lavoro. Perché lo okay. spero per lei che lei un giorno possa dedicarsi a um, offrirlo a come servizio per le altre sì, sì. persone. Però smetto di parlare io e chiedo a Rita, ciao Rita, come stai? Ciao, Come va? Sei contenta sì. di essere qui? Sì, molto. Raccontami un po'. E... Hai deciso di partecipare di nuovo? Sì, praticamente io sono una, come dire, una vecchia conoscenza. Ho conosciuto Rossella nel 2018, abbiamo intrapreso questo percorso di eh, diciamo, equilibrio energetico, energetico di riallineamento, di conoscenza. È un, un percorso di se possiamo dire di vita di migliorare la nostra vita attraverso questa esperienza rendendola migliore perché ti fa capire effettivamente qual è il tuo scopo su questa terra io um, dalla mia esperienza posso dire consigliare di eh, Um, di, seguire di seguire questo percorso, ma non solo, prima di seguire il percorso, di eh, fare un lavoro energetico su noi stessi per poter liberare la nostra mente da pregiudizio, da ego, da attaccamento ai beni materiali e di dissociarsi completamente perché non, no, se noi siamo e eh, rimaniamo sempre nell'ego non raggiungiamo l'obiettivo che vogliamo raggiungere quindi una bella pulizia energetica con le preghiere, soprattutto con le preghiere che sono a disposizione su internet uno ne può usufruire come meglio crede, uh -huh. e poi attivarsi su questo percorso che ti serve per completare la tua crescita e quantomeno capire perché io sono qui ora e adesso e qual è il mio compito non solo per me stessa perché io oh, per portare il messaggio deve essere una, um, una persona pulita dentro e fuori perché se no non posso comunicare a te non posso portare la verità e non posso dare eh, diciamo, il mio massimo um, potenziale Benissimo. perché mi devo ricollegare nuovamente alla, uh, alla casa da cui provengo certo. non um, diciamo l'attaccamento terreno e materiale, ma diversamente elevarmi per poter fare un passo indietro raggiungere casa e ritornare per e poter rieducare anche eh, gli altri che ci seguono perché se noi facciamo tutto questo percorso di purificazione, di rialline, riallineamento. Eliminiamo stati d'ansia, di panico, malattie, eh, cattive abitudini alimentari, cioè noi ci, eh, ci, eh, ci riallineiamo no? all all'amore. L'amore sta alla base di tutto, ragazzi. Senza amore non si manda nessuna da nessuna parte. parte, quindi sì. la base principale per poter intraprendere questo percorso non dimentichiamoci che prima della preghiera deve essere l'amore, l'amore verso noi stessi e l'amore verso gli altri perché diversamente non si arriva da nessuna parte e dopo puoi abbracciare tutto quello che vuoi Certo, ho una domanda per te, eh, hai notato qualche differenza? Del prima e del dopo, cioè quel lavoro che abbiamo fatto magari nel 2019, che comunque era un lavoro importante, Stronzi. molto forte, però hai notato che c'è stato qualcosa di più? Per me è stata sempre un'escalation, mm -hmm. perché io sono partita da zero per poi raggiungere degli step più elevati, perché se tu fai un percorso con coscienza, e ti centri sul tuo obiettivo il cammino è semplice e vai avanti a steppe, raggiungi diciamo una dissociazione a livello interno per avvicinarti sempre di più alla coscienza e questo ti porta a un rilassamento interiore a una gestione diciamo della vita in maniera diversa ok uh, rispetto a sabato oggi è uh, martedì quindi siamo al quarto giorno, sì. io ho notato che tu hai avuto un cambiamento energetico incredibile. Esatto, e mi necessitava perché eh, purtroppo io sono una persona molto emotiva e mi lascio trascinare eh, dalle emotività negative delle altre persone. Mm -hmm. E piano piano sto imparando anche a recuperare questo, sì, questo step. Cioè creando non una barriera ma una dissociazione, nel senso che la persona che mi sta di fronte io la devo aiutare. E quindi io mi dissocio da me stessa per poter incontrare l'altra e non farmi attaccare. Okay. Nell eh, eh. Sempre nell'amore, perché la persona che mi sta di fronte io la analizzo in senso sempre positivo per poter dire anima con anima cosa bisogno. Ok, questa okay. è una, una cosa importante che sì. hai aggiunto, vero? Perché invece prima gli altri ti, Mi ti trascinavano era un ti, tsunami. Mi ti risucchiava, Sì, era uno tsunami, ero sempre in balia delle onde. Eh, certo. Bisogna um, immaginare un mare che è da calmo su, subentra una tempesta e quindi dei vortici e un uh, altelenante altelena di onde di risucchi okay. per cui tu, per dalla profondità vita. diciamo del mare devi raggiungere la superficie senza poter avere nessun danno esatto. né a livello fisico né anche a livello mentale, mentale emozionale, spirituale. spirituale perché questo è il percorso della vita immaginiamo di essere in acqua nel mare che poi noi siamo fatti di acqua però non dobbiamo farci risucchiare anzi Dobbiamo vincere sempre questi vortici per poter sempre raggiungere la superficie, non la profondità. Ascolta, una domanda per te. Eh, tu a chi consiglieresti di fare questo percorso? Io se riesco ad aprire un laboratorio lo consiglierei a tantissime persone perché hanno bisogno di questo percorso. Sì, sì. Riesco ad aprire un laboratorio. Un laboratorio si intende non solo per me ma una gestione diciamo di gruppo. Come un'associazione di Come persone. Un Come no. dove tu puoi accedere a questo laboratorio creativo, chiamiamolo così, sì. dove ci sono singoli box uh, con degli step che tu fai al prossimo, nel senso che... Eh, iniziamo da una pulizia energetica poi facciamolo così per svuotare tutti i percorsi che tu hai fatto con te me, me, io poi gli gli che sono stati fatti dalla scuola di Rossella sì. per poter aiutare arrivare altri. aiutare ma nel senso vero della parola così la persona mano a mano apprende e dall'apprendimento si crea una catena continua che interesserà e coinvolgerà altre persone Assolutamente. perché la psicologia Aiuta entro certi limiti, ma è pur sempre medicina, in maniera diversa non è medicina. Uh -huh. E quindi tu non riesci ad esternare il tutto, a svuotare perché qua il, tuo di anima, esatto, il tuo vado contenitore. Esatto, il tuo contenitore lo devi svuotare, perché tu ti devi portare alla radice, la radice è l'anima. Sì. Okay. Raggiungere quella non è un percorso semplice, è molto difficile, anche perché tu devi fare un percorso interno e devi scavare uh -huh. per poter... A affiorare in superficie sì, tutto. Tutto. Okay. bene bene. Va bene io ti ringrazio grazie mille Rita ti auguro di aprire il tuo laboratorio e di poter aiutare il maggior numero di persone possibile di continuare tu in questa crescita in questo allineamento e eh, di poter collaborare insieme anche in futuro va bene? Con te. ok assolutamente Con te. io ti abbraccio <ride> certo. Grazie. Grazie, grazie Rita grazie infinite Buona giornata a tutti, ciao! ciao.